In questo video voglio parlarti di Google Trends, spiegarti che cos'è e come può essere utile per la tua attività. gli strumenti di google anche google trends è uno strumento gratuito quindi una utilità un tool che mette a disposizione google per eh, effettuare delle ricerche delle comparazioni di termini di ricerca come dice la parola stessa trends appunto si basa sulle tendenze ovvero su che cosa su ciò che quotidianamente in tutto il mondo le persone vanno eh, a cercare su google è quasi eh, aggiornato in tempo reale nel senso che ogni giorno andando su google trends tu potrai vedere per esempio quali sono le le keyword e quindi le parole chiave gli argomenti le cose che sono più di tendenze che le persone stanno cercando e questa ricerca la potrei fare anche per regione intesa appunto come nazione e per ambito quindi territoriale nonché per settore di interesse google trends quindi ci dà la possibilità di andare per esempio a comparare termini di ricerca a vedere qual è stata in quel determinato periodo dell'anno degli anni trascorsi la parola più richiesta se le persone in un determinato eh, zona geografica utilizzano un termine piuttosto che un altro. Capisci che questi sono tutti dei dati che possono essere veramente importanti quando si lavora sul marketing digitale. Se non sai come arrivare a Google Trends, non ti preoccupare perché sotto questo video ti lascerò un link diretto per poter accedere alla pagina. Adesso invece voglio darti una dimostrazione pratica proprio di come funziona lo strumento. Vediamo ora praticamente come funziona Google Trends. Andiamo sulla nostra pagina di Google e scriviamo appunto Google Trends. Clicchiamo sul primo risultato e ci troviamo di fronte all'interfaccia di questo tool. Subito abbiamo, come in tutti gli strumenti Google, una barra di ricerca che ci fa capire che possiamo inserire un termine oppure un argomento. In questo momento uh, noi siamo, o io mi trovo in Italia, quindi abbiamo, o siamo stati reindirizzati sulla pagina di Google Trends in Italia e mi viene in mente, per esempio, visto il momento attuale che stiamo vivendo, oggi è il 21 novembre 2020, di andare a cercare la parola COVID-19 come termine di ricerca. Ecco che lui mi mostra come in Italia, negli ultimi 12 mesi, questo termine di ricerca abbia avuto un picco, un picco incredibile alla fine dell'anno con l'inizio dell'anno e un picco che si staglia proprio nella settimana del 15 e 21 marzo quando in Italia esplode il caso appunto della pandemia di Covid-19. Posso anche andare a vedere quelli che sono gli argomenti correlati con la mia ricerca e quelle che sono le query associate. Però adesso mi viene in mente per curiosità di andare a vedere per esempio questa parola COVID-19 ma le persone cercano di più COVID-19 oppure Coronavirus perché? Perché le persone si esprimono più in questo modo, come lo chiamano? Beh, allora vediamo subito che il confronto tra i due termini di ricerca ci mostra come le persone molto, ma molto di più utilizzano la parola coronavirus. È vero che abbiamo avuto un picco nella keyword covid-19, però se la rapportiamo al coronavirus le persone sono molto più abituate e la maggior parte delle ricerche era proprio fatta con questo termine. Eh, per capire come possiamo utilizzare Google Trend eh, clicchiamo sul suo menu um, sulla sinistra e vediamo che abbiamo l'home page dove eravamo prima la funzione esplora che è quella dove ci troviamo adesso le tendenze nelle ricerche che ci danno per esempio un confronto attuale su quali sono sempre in questo caso in italia le tendenze di ricerca per giorno o addirittura le tendenze di ricerca in tempo reale avere le tendenze di ricerca può essere utile se per esempio abbiamo una rubrica o vogliamo essere sempre insomma aggiornati su quello che sta succedendo nel mondo o appunto in questo caso eh, in italia pensiamo per esempio a chi cura il piano editoriale di una rivista eh, in, eh, in un giornale eh, oppure andare a vedere per esempio quelle che sono le ricerche dell'anno in questo caso ovviamente lui ci mostra le ricerche dell'anno passato del 2019 fra poco più di un mese potremo andare a vedere quelle che saranno le ricerche del 2020 ma eh, andando a cercare di sfruttare e di capire meglio come può esserci utile la funzione ehm, appunto esplora eh, andiamo su questo menu ci posizioniamo sulla uh, nostra nazione in questo caso sull'Italia perché ci interessano per esempio nel caso specifico le ricerche fatte in Italia negli ultimi eh, 12 mesi e eh, dobbiamo per esempio andare a confrontare alcuni termini di ricerca perché abbiamo per esempio un e-commerce che vende prodotti per capelli e io sono interessata a capire se le persone cercano di più una chiave come pinza per capelli che vedo che ha un determinato uh, numero di ricerche la voglio confrontare per esempio con un altro accessorio che potrebbe essere l'elastico per capelli perché magari sto decidendo se vendere un prodotto oppure un altro, in questo caso elastico per capelli se confronto la parola pinza per capelli con elastico per capelli noto che le persone molto probabilmente sono più interessate a questo prodotto quindi un prodotto che forse si vende di più potrebbe essere un ragionamento che io vado a fare altra cosa curiosa che possiamo scoprire per esempio con google trends eh, sempre andando a ricercare dei termini potrebbe essere per esempio vedere la parola eh, che ne so, costume da bagno che è una un accessorio o un capo che sicuramente non usiamo tutto l'anno ecco, ho sbagliato, scusate quindi ecco, stume da bagno e vediamo subito che come immaginavo è una parola che ha dei picchi di ricerca durante il periodo estivo ecco può essere utile quindi Google Trend anche per fare delle ricerche sui vari prodotti capire quando vengono cercati più o meno dalle persone ancora voglio andare per esempio a verificare le tendenze nel settore turistico perché magari sto insomma, lavorando eh, e voglio capire, voglio aprire un business, sto creando il mio sito web, affitto delle case in Sardegna, degli appartamenti e voglio capire quali sono le parole magari da utilizzare di più sul mio sito e eh, per esempio parto dalla parola eh, casa vacanze, E vedo che la parola casa vacanza in Sardegna ha un determinato volume, ma voglio confrontarla con un'altra keyword, per esempio BB in Sardegna. Noto subito insomma, che le persone cercano di più BB &B in Sardegna rispetto a casa vacanza in alcuni momenti, però che le ricerche possono essere simili. Adesso che sbagliando ho inserito la lettera minuscola, voglio vedere se cambia qualcosa inserendo la lettera minuscola. E diciamo insomma che questo non è un fattore insomma, che cambia quel risultato della ricerca. Voglio però anche vedere se le persone cercano hotel in Sardegna e comportare questa parola con le altre due punti. Noto subito che rispetto ai risultati la parola hotel in Sardegna è sicuramente una parola ancora uh, cercata in questo caso è cercata in maniera decisamente maggiore rispetto alla parola casa in Sardegna potrei ulteriormente anche aggiungere dei termini di, eh, di confronto ecco sostanzialmente quello che possiamo fare con uno strumento come Google Trend è andare a eh, soddisfare alcune nostre curiosità e a fare delle piccole analisi eh, sulle parole che sono più utilizzate, sul motore di ricerca, sul confrontare determinate parole ed avere magari degli indicatori eh, utili per eh, il nostro business. Bene, sono sicura che la prossima volta che dovrai iniziare con qualche progetto nuovo, dovrai cimentarti sulla scrittura dei contenuti o prendere qualche decisione, probabilmente ti ricorderai di Google Trends. Se ti è piaciuto questo video, lasciaci un like o condividilo. Se invece vuoi avere una nostra consulenza, sempre sotto questo video trovi un link per richiedere la nostra prima ora di consulenza gratuita. Grazie e al prossimo video!